Il rilievo che ci viene spesso fatto è che noi siamo simpatici a tutti perché parliamo di cultura, perché parliamo di innovazione, perché parliamo di cose gradevoli, piacevoli, perché non siamo pesanti. L'economia viene vista come una scienza pesante. Ecco, noi pensiamo che l'economia non sia una scienza pesante, che però chiunque voglia trasformare questo Paese deve capire come... Si, si, si trova, cosa si può fare, quali sono le nostre linee su come intervenire in questo settore senza il quale, ovvio che se non si mangia diventa tutto complicato. Allora noi abbiamo un pacchetto di mischia di economisti che nell'ordine sarebbero Rita, Maria Pia e Filippo, abbiamo cambiato l'ordine, che ci raccontano qual è il nostro non solo sogno, ma concretamente qual è il nostro modo di concepire il rilancio economico, la flessibilità, lo sviluppo, le tasse, quali sono le tasse, quali non sono le tasse. Mentre Rita Castel si avvicina, si avvicina, ma ragazzi, mandate due carabinieri a cercare Rita che è sparita. Rita è sparita nel frattempo che qualcuno colpo di scena in questi casi Pippo Baudo cosa farebbe? Stavo pensando mi ha dato una bella idea prima quello che parlava di comuni virtuosi Marco, pensate dal punto di vista energetico non per tirare alla lunga ma è una cosa carina dal punto di vista energetico noi adesso abbiamo una produzione di energia elettrica che è l'ira di Dio Abbiamo 94.000 MW di potenza installata contro un fabbisogno nel momento più terribile della metà, di 45-46.000 MW. Pensate se avessimo fatto le centrali nucleari quattro belle centrali nucleari, 1600 MW luna, avremo 6400 MW per fare andare quei faretti lì, perché non, non, non, non avremmo saputo come usarla, con una trentina di miliardi di debito. Allora, il nostro servizio segreto, ovviamente ancora più efficace della Stasi e della GPU, ha trovato Rita Castellani che si sta avvicinando si sta avvicinando con la tipica celerità e solerzia di chi sa di economia adesso ti uccido ciao buongiorno come funziona? ci siamo qua perché c'è lei che è la mia allora puoi stare seduta tu, lei in ginocchio o... ecco beh è giovane quindi direi lei in ginocchio Quando ha finito... va bene mi fai aprire la mia scaletta? gli economisti possono stare seduti perché avendo molta materia grigia pesa e quindi... no. No. spiegavo ai nostri compagni e compagne allora. In, io credo che il compito degli economisti oggi dovrebbe essere quello di eh, eh, la prima cosa soprattutto di un economista diciamo così di sinistra dovrebbe essere quella di... Eh... Sì, ecco, cominciamo con le etichette, perché invece, come dire, sono anni che siamo nel vago. Per cui sono anni che sentiamo dire in questo Paese c'è bisogno di riforme, eh, dobbiamo cambiare. Cioè, e, come dire, tra le tante cose che abbiamo dimenticato della nostra lingua, mi pare che abbiamo dimenticato prima di tutto il complemento di specificazione. Perché cambiare come, riforme quali, obiettivo quale, la riforma che tu vuoi fare è coerente con l'obiettivo che mi dichiari, perché se tu mi dichiari un obiettivo, aumentare l'occupazione e poi quello che mi dici invece non mi pare che possa aumentare l'occupazione, allora io ti dico che questa riforma fa ridere o fa piangere, ne abbiamo viste molte che fanno piangere. L'altra cosa diciamo, di cui siamo vittima da molti anni e ieri ho sentito insomma mi ha molto colpito eh, a proposito di comunicazione comunicazione politica che è anche comunicazione economica eh, Dino Amenduni che diceva insomma, che tutto sommato la cosa che funziona di più in Italia ancora è il tantam no? allora ci sono questi luoghi comuni che vanno avanti col tantam che ci sono entrati nelle orecchie e che noi non, insomma, non mettiamo più neanche in discussione allora, Luogo comune, l'ascensore sociale si è rotto, no? come se ci fosse stato un ascensore sociale, cioè per cui in Italia c'è stato un periodo aureo in cui effettivamente era possibile scalare la società, le classi sociali, e poi a un certo punto invece si è rotto. Ora il problema in realtà è che questo ascensore sociale in Italia non c'è mai stato e se c'è stato si è proprio fermato all'ammezzato, no? al piano terra. Come solo due numeri per capire perché dico questo e li prendo dal rapporto Ocse dell'ottobre 2012 sulla, ehm, sulla formazione, la scuola e eh, relative eh, possibilità di occupazione. Allora, mh, mh, eh, in Italia la Percentuale di laureati nella fascia d'età età 55-64 anni, quindi le persone che si sono laureate negli anni 70, per capirci, è l'11%. I laureati nella fascia di età 25-34 anni è il 21%. Oh cavolo, no? Ecco. però in questi laureati qui ci sono anche i laureati triennali, e in 40 anni siamo passati dall'11% al 21%. Com'è la media OXE tra i più giovani? La media Ocse è il 34% e noi con questa percentuale nei paesi Oxe siamo davanti solo alla Turchia. Uh, se poi andiamo a vedere in questi laureati giovani, cioè tra i 25 e i 34 anni, il dato italiano della percentuale di laureati che vengono da una famiglia i cui genitori hanno un basso grado di istruzione questa percentuale scende al 9%, quindi come dire, sociale, zero. Ma dice come mai questi giovani non hanno ambizioni, insomma in fondo un minimo di possibilità c'è, ancora qualche borsa di studio l'università la dà, no? In fondo le tasse dell'università italiana sono relativamente basse. Beh, il fatto che i giovani italiani non siano incentivati a studiare ce lo dà quest'altro ultimo dato che vi do, è l'ultimo lo giuro, che io trovo agghiacciante, e cioè che eh, nella fascia di età 55-64 anni il salario medio dei laureati è quasi il doppio di quello dei diplomati, cioè più 96%. Mentre nella fascia di età 25-34 anni questa differenza, cioè fra un laureato e un diplomato, è del 9%. Allora voi capite che l'incentivo, come dire, a formarsi e a laurearsi è abbastanza eh, basso. Questo ci dà un quadro del mercato del lavoro italiano e intanto ci fa capire una cosa, che il primo problema... Non è dal lato dell'offerta, cioè di chi offre lavoro, ma è dal lato della domanda, perché è evidente che non c'è una domanda di alte professionalità in questo Paese. Quindi che cosa ci dicono questi dati? Ci dice che in questo Paese la domanda di alte professionalità è da sempre endemicamente bassa. Cioè quando noi sentiamo dire che ci sono troppi laureati, non è vero, in valore assoluto ce ne sono pochi, il problema è che ce ne sono troppi rispetto alle possibilità del mercato e su questo io ricordo che questo paese è stato sempre un paese di emigranti dalla sua Costituzione e che l'unico periodo in cui questi emigranti non ci sono stati è stato i 20 anni in cui... Lo Stato si è assunto il ruolo di occupatore di ultima istanza, come si diceva negli anni 70 e 80. E' è evidente che insomma, questo è un tipo di ruolo che lo Stato oggi non, non può più svolgere, non è più nelle condizioni di svolgere. Perciò tolto lo Stato a fare l'occupatore di ultima istanza, la domanda di lavoro da parte del mercato privato, cioè delle imprese, eccetera, è sempre stata insufficiente in questo Paese. Quindi questo è un dato strutturale in cui bisogna intervenire, non dal lato del lavoro evidentemente, ma dal lato delle imprese. In, ter non solo, in termini relativi questa domanda di altre professionalità è diminuita perché il prezzo relativo è diminuito e questa è una legge fondamentale, cioè invariabile. Se il prezzo cade vuol dire che non c'è domanda, molto semplice. E questa tendenza non solo ma non ha subito nessun cambiamento nel periodo 2002-2010, cioè nel periodo in cui sono state introdotte a gogo -go le riforme sulla flessibilità, a dimostrazione del fatto che non è quello il problema. Quindi il problema dipende proprio dalla struttura del sistema economico, sociale, istituzionale e quindi dalla struttura del mercato del lavoro. Ora naturalmente però c'è la crisi, la crisi ha accentuato queste tendenze endemiche, eh? ehm, come ci, ci sottolineano anche le campane, <ride> e in più ha aggiunto dei problemi come dire, congiunturali, cioè di carenza di domanda, di crollo della domanda, quindi di difficoltà ad aumentare la produzione e ad aumentare l'occupazione. Per cui noi ci troviamo con questa caratteristiche strutturali, bassa qualità del capitale produttivo, quindi poca richiesta di alte professionalità, bassa qualità dei servizi, quello che ci dice il Fondo Monetario Internazionale, prima cosa intervenite sui servizi privati, il mondo delle professioni pubblici, la pubblica amministrazione, bassa produttività ovviamente se non c'è qualità c'è anche di lavoro, non c'è know-how e c'è bassa produttività. Segmentazione del mercato del lavoro, segmentazione generazionale, chi sta dentro sta dentro è garantito, chi sta fuori non entra neanche con le cannonate, segmentazione verticale, le fasce alte del mercato del lavoro, delle professioni, vedo qui Marco Allegri che ha eh, così elaborato anche una proposta in questo senso di riforma delle professioni e degli ordini professionali, le fasce, le fasce alte del mercato del lavoro bloccate, perché non c'è interscambiabilità e non c'è quindi accessibilità uh, per, verso le professioni e inoltre in più abbiamo un welfare, quindi il sistema di ammortizzatori sociali che come lo chiamo io è patchwork, per qualcuno c'è, per qualcuno non c'è. Quindi noi abbiamo due tipi di problemi, un problema congiunturale che si è aggiunto a un problema strutturale. La cosa curiosa degli ultimi due governi, quello Monti e quello Letta, è che il primo ci ha fatto una testa così con la necessità delle riforme strutturali, buone, cattive, ma comunque dovevamo cambiare la struttura del mercato del lavoro. Io sono d'accordo, certo dobbiamo cambiarla però dobbiamo anche renderci conto che c'è un problema di persone che sono senza lavoro a cui bisogna dare una risposta immediata. Ecco, questo, il governo Letta invece si sta occupando solo degli aspetti congiunturali, perché, perché i soldi non ci sono, perché poi c'è Berlusconi che vuole Limo, eccetera, che non si deve toccare Limo. E quindi diciamo, in realtà questi due corni del problema che bisogna evidentemente tenere insieme in una programmazione che sia efficace da subito ma anche per i prossimi anni non riusciamo a tenerli insieme ed ovviamente eh, quello che a noi dispiace molto è che la sinistra da questo punto di vista è atona, c'è stato un periodo in cui come dire ehm, sembrava che c'eravamo eh, co così un po' fossilizzati su un certo rivendicazionismo che tuttavia non aveva nessun tipo di Progetto di società che invece è necessario per cambiare davvero le cose. Allora Tra le misure con impatto immediato bisogna dire che vanno queste che ci ha molto propagandato il Presidente del Consiglio che dicendo che aveva portato a casa un sacco di soldi, insomma un miliardo e mezzo di euro, vedremo se poi arrivano davvero e che riguarda i cosiddetti NIT, no? cioè i giovani tra i 15 e i 24 anni che non sono occupati, che non sono in formazione e che non cercano neanche lavoro, perché con quella situazione figuriamoci se c'è cioè, un entusiasmo a studiare, a formarsi e a cercare lavoro, fin quando ci sono i genitori ovviamente che li possono mantenere, ma io dico anche i nonni che hanno ancora le pensioni in grado di e contribuire al reddito familiare. Allora è chiaro che di fronte in questa situazione l'Italia ha la situazione più pesante d'Europa, cioè c'è il 22,1% di questi giovani che sono pari a 2 .100 giovani tra i 15 e i 29 anni che si trovano in queste condizioni inoccupate, che non trovano motivazioni a migliorare la propria qualificazione professionale. Ora questo programma noi speriamo che funzioni naturalmente, questo programma europeo che si chiama Youth Guarantee che tra l'altro mentre noi qui eravamo tutti occupati con le campagne elettorali eh, diciamo peraltro veniva sostenuto e spinto in Europa dalla, da tutta la, la, la sinistra europea, il partito socialista europeo eccetera. Però questa è evidentemente una misura congiunturale, io come battuta e qui chiunque abbia fatto almeno un esame di economia credo mi capisce, chiamo questi giovani NIT gli equivalenti eh, eh, di diciamo quella definizione keynesiana eh, delle persone assunti per scavare le buche e riempirle, no? cioè Keynes diceva <ride> alle brutte eh, sì, per far ripartire la domanda per far ripartire il mercato per far ripartire l'economia non, non ci stiamo a preoccupare di cosa gli facciamo fare a questa gente li chiamiamo gli facciamo scavare le buche e riempirle ma gli diamo un, un, uno stipendio e questo comunque fa ripartire un certo meccanismo siccome questi giovani ovviamente andranno occupati nei, nei lavori che sono disponibili in questo momento nel paese che sono tutti di bassissimo livello, cioè non specializzati eccetera, è chiaro che non avranno nessun impatto di modifica della struttura del mercato del lavoro, né tantomeno diciamo, della struttura economica e sociale ma avranno però almeno qualcosa facciamo, un impatto congiunturale se sempre che diciamo, questo programma va avanti, un impatto congiunturale nel senso che contribuiranno a ridare un po' di fiato probabilmente, cioè queste persone non avevano reddito, ora un po' di fiato al mercato. Ora c'è una cosa che è teoricamente interessante in questo uh, eh, programma youth Guarantee che potrebbe essere interessante per noi italiani, adesso dirò. Allora, pensiamo quindi al discorso delle politiche congiunturali che è certamente quello di cominciare a dare reddito a chi non ce l'ha, tenendo presente però il quadro strutturale, che deve, di intervento strutturale che deve essere coerente con questo. Faccio tre punti soltanto. Prima, misura strutturale, abolizione del valore legale del titolo di studio e riforma degli ordini professionali in modo da introdurre elementi di concorrenza e incentivi alla qualificazione delle persone, perché le persone possano... Eh, come dire, dire vabbè, io mi qualifico professionalmente però non avrò nessun ostacolo nel eh, esplicare questa, questa mia professionalità. Seconda misura strutturale, unificazione delle modalità di accesso al mercato del lavoro, cioè non ci, devono, non ci deve essere più questa segmentazione che favorisce qualcuno e sfavorisce qualcun altro e del percorso quindi dell'accesso al mercato del lavoro e del percorso verso la stabilizzazione discutiamo sulla tipologia dei modelli, Chino piuttosto che Boeri, modello unico piuttosto che l'apprendistato così come è proposto dall'Unione Europea che è completamente diverso da quello italiano peraltro facciamo la sintesi migliore possibile però decidiamo e adottiamo una, comunque un percorso unico di, per tutti lo stesso di accesso e di stabilizzazione nel mercato del lavoro questa roba non si tiene in piedi in Italia se non c'è il terzo punto, la riforma del welfare la riforma del welfare italiano è, diciamo, il welfare italiano è esattamente quello che sta bloccando adesso di più perché assorbe un sacco di risorse ed è un welfare assolutamente discriminante, cioè è un welfare solo per chi lavora e non è un welfare per chi non lavora, perché diciamo, eh, il welfare italiano è un welfare di tipo assicurativo, che cosa vuol dire? Vuol dire che le imprese pagano un premio assicurativo, un contributo ma in realtà è un premio assicurativo, per l'eventualità di aver bisogno di cassa integrazione, per l'eventualità di, di dover licenziare delle persone quindi, che siano in grado di avere un sostegno di disoccupazione, lo pagano comunque questo premio, sia che loro poi ne utilizzano oppure no, chi è fuori da questo schema assicurativo non ha copertura, tant'è vero che nonostante questo sistema sia molto oneroso per il sistema produttivo, se noi andiamo a guardare il grado di copertura medio di una persona non occupata, l'Italia è ultimi, anche ancora qui all'ultimo posto dell'Europa 15. Non vi, non vi sto a dare le percentuali perché sarebbe un po' eccessivo. Tra l'altro noi diciamo questo sistema è talmente oneroso che fino al 2011 tutta la cassa della, eh, diciamo dei, dei contributi della cassa integrazione era in attivo. Eh, eh, rispetto a quello che veniva erogato e solo per darvi un'idea di questo attivo dal 2003 al 2011 erano sono stati accumulati quasi 17 miliardi di risparmi di euro di risparmi dentro, la cassa, diciamo dentro la voce eh, in cassa integrazione dell'Inps eh, che, che chiaramente se utilizzati per cominciare a fare una riforma No, avrei, cioè, ci avrebbero portati già un bel pezzo avanti. Ovviamente negli ultimi due anni ce li siamo mangiati perché le richieste di Cassa Integrazione sono cresciute a dismisura e ci siamo quasi completamente mangiati tutto questo risparmioccio. Allora, il discorso sul reddito minimo garantito per esempio per noi quindi sta qui dentro. Uh, non c'è una questione reddito minimo garantito misura di, tra virgolette, beneficenza. Vogliamo diventare un paese europeo. Il diritto al reddito in tutti gli altri paesi europei è, insieme al diritto al lavoro, dentro al sistema, dentro al contratto sociale, è dentro al welfare sociale. È, è ovviamente non finanziato su base assicurativa ma è finanziato su base generalista, che vuol dire che i più ricchi pagano le tasse e dentro a queste tasse che pagano c'è la possibilità di dare un sostegno al reddito a chi non ce l'ha. Lo so che vi sembra strano, ma funziona così perfino in Inghilterra e non solo funziona così perfino in Inghilterra, ma anche Cameron che ha comunque tentato, perché ci avevano un po' dei problemi ultimamente, cioè è riuscito a intervenire molto poco su questo perché gli inglesi sono gelosissimi di questa roba che hanno inventato loro peraltro e che comunque diciamo, eh, funziona ovviamente come meccanismo redistributivo che mette in moto davvero l'ascensore sociale, perché meccanismo redistributivo significa mettere in moto l'ascensore sociale. Allora ecco che subito ci troviamo con l'altro corno del problema, che poi sentirete anche parlare, uno dei motivi per cui qui l'ascensore sociale, anche quel poco che poteva funzionare, si è bloccato, è che ovviamente la redistribuzione l'abbiamo fatta solo fra i poveri, cioè fra quelli che pagavano le tasse, che erano però quelli principalmente a reddito fisso, a cui chiaramente le tasse vengono tolte in anticipo senza possibilità di scelta, e quelli che appunto avevano bisogno di un sostegno. No? Poi... E naturalmente abbiamo tutto il problema di quelli che le tasse non le pagano e quindi non entrano in questo meccanismo redistributivo e questa cosa noi abbiamo detto che insomma era giusta perché non si possono non è che uno se come dire eh, i poveri vabbè gli possiamo dare una mano ma insomma i ricchi li dobbiamo lasciare in pace perché mica è colpa loro se sono ricchi ovviamente non è così in una società complessa come le nostre sono le regole che ci sono che ti consentono di diventare ricco perché se le regole e l'applicazione di queste regole non ti consente di diventare ricco, tu ricco non ci puoi diventare, cioè se io ti vieto di accumulare più di una certa somma perché poi dall'in te la prelevo tutti, prelevo tutto quello che hai, tu più ricco di quello non ci diventi, sto ragionando ovviamente per estremo, ma siccome sono le regole che ti consentono di diventare ricco, tu, tu devi pagare... Diciamo devi contribuire a sostenere il sistema pagare per contribuire a sostenere il sistema che ti consente di diventare ricco che ti paga la polizia per controllare le tue case eccetera eccetera insomma adesso per fare solo degli esempi allora la questione dell'evasione fiscale non è una questione solo penale ma una questione che riguarda il cuore del contratto sociale a cui tutti noi aderiamo e come dire, eh, se è un contratto sociale che, caratterizza, che vuole caratterizzare una società in evoluzione, è evidente che non può essere un contratto sociale accettato e ingoiato come totalmente sbilanciato. E questo lo dico perché, e chiudo così, la cosa che... Mi ha colpito di più del discorso come dire, introduttivo di questo governo, non è stata l'Imu, non è stata lì, tutte queste cose di cui parliamo, ma il fatto che non ci sia stato neanche un riferimento, neanche il titolo, al problema dell'evasione fiscale in questo Paese, che è come è notorio... Allora, grazie a Rita.